Barbara D'Urso si arrabbia con Luca Dorigo, è colpa di Georgette Polizzi. Pomeriggio 5, Barbara D'Urso contro Luca Dorigo, centra Georgette di Temptation Island. Barbara D'Urso non ha peli sulla lingua. E quando c'è a difendere le donne sempre in prima linea? Per questo la conduttrice napoletana ha rimproverato in diretta a Pomeriggio 5 il suo ospite nonché opinionista Luca Dorigo. La colpa dell'ex tronista di Uomini e Donne? Quella di aver usato parole poco carine nei confronti della sua ex fidanzata Georgette Polizzi, conosciuta ai più per Temptation Island. Da mesi Luca e Giorgette si lanciano accuse e frecciatine a mezzo stampa e tv e Dorigo è tornato a sindacare sul comportamento della stilista. Quando qualcuno in studio ha sollevato critiche sulla veridicità di questa guerra tra i due, Luca è sbottato, ma se manco mi ricordavo di Giorgette. Dichiarazioni alquanto forti che hanno portato la D'Urso ad intervenire. Non ti permetto di parlare così nei confronti di questa ragazza ha replicato Barbarella, che ha subito ottenuto le scuse del ragazzo. Continua la guerra tra Luca Dorigo e Georgette Polizzi. Rimprovedi a parte, nel salotto di pomeriggio 5 Luca Dorigo è tornato ad attaccare Georgette Polizzi con parole piuttosto dure. È una persona che si autoconvince delle stupidaggini e ne fa una verità ha assicurato il giovane. La risposta piccata di Georgette non è tardata ad arrivare. In varie storie di Instagram, la ragazza ha replicato ironicamente a quanto dichiarato dal suo ex fidanzato. che è chi dice che sono psicopatica e ha scherzato la creativa in compagnia dell'attuale fidanzato Davide Tresse. È stata proprio Georgette ad iniziare questa battaglia con un'intervista sul settimanale Vero, ha definito Luca un traditore seriale. Perché Luca Dorigo e Georgette si sono lasciati?. Giorgette Polizzi ha rivelato che, oltre al tradimento, ha lasciato Luca Dorigo per incompatibilità di carattere. Una scelta che ha portato fortuna alla ragazza visto che subito dopo ha incontrato il grande amore della sua vita, Davide Tresse. Dopo la crisi attentata in Island, oggi la coppia è più che mai unita e affiatata.